Eh, guardando i sorteggi in diretta non hanno dato tutto questo peso alla Z Alkmaar, Però poi vai a vedere la classifica e la Z è sopra per esempio al PSV che... Quindi ci chiedevamo, visto che tu sei dentro e conosci molto bene il calcio olandese Questa Lazio deve aver paura della Z considerazione è molto corretta, nel senso si è parlato poco della Z Alkmar È una buonissima squadra in mezzo al campo giocano con Clasi che è un giocatore sì. di la palla arriva in avanti c'è Carson che ti può inventare qualcosa da un momento all'altro e poi Pavlidis per esempio in questo momento è in un momento dove riesce a buttarla dentro in qualunque modo l'intenzione loro è quella di giocare a pallone sempre e comunque che è un po' Il marchio di fabbrica di tutto certo. il calcio olandese no? Perfetto, quindi ci fai spaventare i... I Lazialotti Perché avevano tirato un sospiro Di, di sollievo Invece. Ma puntinevoli gelando, Simone